Sono super felice di essere qua, anche molto emozionata, eh, perché la prima volta ho, ho fatto questa follia. <ride> eh, io sono giornalista, mi occupo di comunicazione, di ufficio stampa, di DPR, di, di pubbliche relazioni. Io sono, adoro le relazioni umane. Eh, e quindi penso che siano alla base veramente di, di un buon lavoro e di tutti i lavori. Eh, prima di partire vi chiedo, sapete tutti più o meno a grandi linee che cos'è il crowdfunding o pensate che sia una macchinetta per aggiustare i denti dei figli a basso costo? Direi che nessuno dice, dice nulla, quindi più o meno tutti lo sapete. Vi faccio vedere una foto. Io ho scelto il Monviso, eh, il Monviso perché io sono torinese e per i torinesi il Monviso è per chi ha la fortuna di abitare in collina o in una casa un po' alta è l'ultima cosa che si vede prima di andare a dormire, la prima che, che si vede quando ci si sveglia. Eh, il Monviso è alto 3.800 metri ed è una gita già bella impegnativa e allora chi di voi se la sentirebbe non si parte dal livello del mare si riparte per, per scalarla da un rifugio che è a 2600 metri chi di voi si sentirebbe il prossimo weekend di scalare il Monviso non dico con me perché io in questo momento non ho la forza fisica per farlo e la preparazione nessuno <ride> due bravi, due giovani atleti eh, quindi voi siete preparati, avete, siete allenati? No, siete solo incoscienti? No, no, c'è solo l'ultimo pezzo assicurato ma c'è da camminare un po'. Eh, perché vi ho fatto tutto questo pippone folle? Eh, che poi dite siamo pure al mare e lei ci parla di montagna. Perché realizzare una campagna di crowdfunding è davvero come scalare una montagna, è come correre una maratona. Se uno eh, non ha mai corso e, e parte a fare la maratona la prossima settimana, se gli va bene dopo tre chilometri si ferma, se gli va male schiatta, tira le cuoia. E, e il crowdfunding è la stessa cosa. Se io decido di partire con una campagna eh, domani, magari l'ho abbozzata o un'idea, Uh, ho realizzato un piccolo video, adesso parlare qua di viso è un po' sconcio perché <ride> con te bara lì probabilmente non vado da nessuna parte. Uh, quindi per, per realizzare una campagna buona ci vuole preparazione, ci vuole allenamento, ci vuole testa, ci vuole tanto cuore perché il crowdfunding è uno strumento di comunicazione potentissimo uh, che gioca molto anche sull'empatia, sulla capacità di comunicare, di raccontare quello che io voglio raccogliere, quello che voglio fare. Io ho pensato di raccontarvi una campagna a cui sto lavorando perché è più divertente che non farvi un, uno spiegone, un pappone su tutto quello che bisogna fare. Dopodiché se ci sono dubbi, domande sapete dove trovarmi. Questi tre ragazzi qua, eh, che si chiamano Filippo Carlo e Lorenzo, sono tre appassionati di, di montagna. Loro, vedete, indicano eh, una, una cima che si chiama il naso dell'ISCAM ed è una cima del Monte Rosa. Eh, questa è stata la loro prima uscita, prima gita dopo il lockdown. Eh, quando hanno riaperto le regioni, eh, loro hanno salutato casa e hanno detto «Bene, noi andiamo a mettere la nostra tenda eh, su Rosa e da lì eh, facciamo qualche gita». Poi sono passati sul, sul Monte Bianco. E mentre erano lì, io immagino, eh, poi li conosco, non è che parlino tanto, no? già gli uomini, non tutti, ma non parlano tanto. E cosa hanno pensato? Siccome uno di loro si era appena laureato, un altro si sarebbe laureato a luglio, hanno detto, ma perché non celebrare eh, la nostra laurea, il ritorno in montagna, con una campagna di crowdfunding? E, e così hanno pensato di, di, di metterla in piedi. Eh, Carlo, che è il più giovane dei tre, ha un fratello che è morto qualche anno fa. E, e il papà ha creato una piccola associazione in Nepal per sostenere i bimbi eh, nepalesi, soprattutto i figli degli Sherpa, che faticano tantissimo ad andare a scuola. Ci sono bambini che camminano sei ore per, per raggiungere la scuola. E quindi la loro idea è stata proviamo a raccogliere eh, 5.000 euro per... Eh, finanziare una serie di borse di studio di questi bimbi che quindi potrebbero rimanere eh, tutta la settimana dentro la scuola e non solo la borsa di studio dei bimbi ma anche eh, il, eh, lo stipendio dei professori. Con 5.000 euro loro potrebbero sostenere 30 bambini per un anno e l'insegnamento di 15 professori. Vi do l'idea, le, le, le misure, adesso Michela è andata via, dice, ma eh, per pensate quanto poco costa eh, la vita lì. Ehm, la prima cosa che, che hanno fatto, che hanno pensato e che bisogna fare quando si parte con una campagna e costruirsi un team, pensare di avere delle persone che ti aiutano, perché da soli non si va tanto lontano. No? Eh, come in montagna si va in cordata, così per il crowdfunding si parte con il supporto di altre persone. Perché? Perché bisogna scrivere un progetto, bisogna realizzare un video, eh, bisogna eh, occuparsi dei social, se possibile. Bisogna creare un evento, due eventi, eh, nel corso della campagna, ovviamente a seconda delle, delle risorse e dei soldi che si hanno, eh, bisogna selezionare i premi, bisogna gestire un pochino, se si può, di, nuovo atti di attività di ufficio stampa, bisogna ringraziare, ringraziare e ancora ringraziare chi ha donato. Quindi voi capite che di lavoro da fare ce n'è tantissimo. E così loro hanno fatto, eh, hanno dalla loro <coughs> la forza dei 20-25 anni, eh, hanno un team di amici e, e di persone che li sostengono, questo è il, ah, non è, la, è il calendario della SUCA e della sezione universitaria del Club Alpino Italiano, qua ci sono 200 ragazzi, all'interno di questi c'è chi gli dà una mano per il video, chi darà una mano per i social, chi darà una mano per, eh, per raccattare, raccogliere un po' di soldi ancora prima di partire, eh, per trovare i testimonial, per trovare i premi. Eh, e il primo punto da cui loro sono partiti dopo aver immaginato questo progetto, quindi eh, la, la raccolta di fondi per le borse di studio, è stato appunto proprio la realizzazione del video. E cosa hanno pensato di fare? Loro hanno chiesto agli amici e anche a qualche testimonia, alla persona che è in montagna, e eh, che vanno in montagna e che hanno visibilità, che hanno riconoscibilità, di raccontare eh, che cos'è per loro eh, l'andare in montagna. Questi micro video me li hanno girati l'altro giorno, eh, c'erano un sacco di cose che, che, che venivano dette, io ne ho segnate solo alcune. Eh, la montagna è sfida, è passione, è fatica, è vita, è pericolo, caga ragazzi che caga. Per tutti loro però la montagna è sempre scelta, mentre per i bimbi figli di Sherpa la montagna non è, non è scelta. Loro nascono lì, vivono lì e per tanti di loro eh, essere Sherpa è il destino, è il presente e è il futuro. E quindi loro davvero vorrebbero che in questi, in questi video eh, venisse fuori eh, l'importanza eh, e la fortuna che, che, che loro hanno di vivere, di scegliere la montagna come opportunità, come, eh, come emozione, come sfida e non come eh, prigione, no? eh, una parola sul video, adesso se Deborah li vede ovviamente l'audio fatto in cima a una montagna eh, mentre scendono con la bici è veramente pessimo, eh, però io dico sempre del video, il video è come il maiale, non si butta via niente. Nel senso che eh, una buona parte di questi piccoli eh, spot verranno usati all'interno del loro video e una parte invece verranno poi dopo eh, rilanciati attraverso i social eh, nella comunicazione che durerà più o meno due mesi, mese e mezzo, due mesi della campagna. Quindi il progetto è stato pensato. Il video è stato più o meno impostato, insomma hanno raccolto eh, materiale e testimonianze, bisognava pensare ai premi perché è una campagna che funziona e, e che ha ottime, anzi migliori possibilità di raggiungere l'obiettivo, è una campagna che offre dei premi interessanti. Io dico sempre, eh, sbizzarritevi con la fantasia, veramente, eh, sul premio si può, si può fare di tutto e di più, eh, bisogna partire per tempo. E loro cosa hanno fatto? Hanno incominciato a contattare un po' di aziende del territorio, eh, la Ferrino, la K, eh, questa azienda con cui loro già collaborano, in realtà questa non è un'azienda ma è un tessuto, che veste gli sportivi sembra che io faccia da spot <ride> a Dryarn veste ad esempio i, gli atleti del Giro d'Italia ehm, chiedendo loro di offrire una serie di prodotti È ovvio che Drayarn questa maglietta qua io uso quella Decathlon questa costa 120 euro di queste magliette gliene hanno regalate 5 eh, loro le, le hanno messe sul sito a 100 euro a te ovviamente conviene comprare una maglietta a 100 euro Ferrino ha regalato una tenda una però ovviamente metteranno la tenda non so a quale prezzo e poi ha regalato delle, delle t-shirt ha regalato una cosa a mio avviso molto utile che sono dei ramponcini da mettere sotto le scarpe da ginnastica quando vai in montagna e c'è il ghiaccio sulla strada eh, quindi hanno contattato tutta una serie di, di aziendine offrendo in cambio eh, visibilità ovviamente, visibilità sui social, visibilità attraverso la comunicazione, ci sarà un comunicato stampa e ci sarà poi anche un piccolo un evento piccolo, non sappiamo, quando eh, la campagna verrà lanciata. Hanno contattato anche eh, dei testimoni, all'appunto dicevo uno di questi è Cala Cimenti. non so se qualcuno sa chi è, eh, il libro è una grandissima cagata però eh, No, è la storia della sua impresa di... perdonate ma non è un capolavoro della letteratura italiana diciamo così però è una persona che ha una grande visibilità che ha una grande riconoscibilità è un grande alpinista e sicuramente avere eh, il supporto di un testimonial importante e di grande aiuto eh, anche nel momento in cui la campagna arriva online, nel momento in cui verrà rilanciata e riproposta sui social, insomma eh, sicuramente non può che, non può che aiutare. Eh, a questo punto sono pronti per il lancio. Pensa che ti ripensa anche perché è il momento, come sappiamo, non è dei, dei migliori, e loro volevano, pensavano di, fare un, di realizzare un evento perché eh, sicuramente lo vediamo qua oggi no? un conto è vedersi di persona e un conto invece è vedersi attraverso uno schermo un conto è una, una campagna che passa online con immagini bellissime, con video fortissimi un conto invece è vedere, capire eh, le persone che fanno e che portano avanti un progetto e quindi loro hanno pensato di lanciarlo durante il, il Banff Mountain Festival, che è questo festival del cinema di montagna che fa il giro dell'Italia, in realtà fa il giro del mondo, che pare arrivi a Torino a fine ottobre. Loro sono studenti universitari, avevano già lavorato come volontari al Banff, quindi l'idea è vado al Banff eh, una serata e magari c'è anche Cala che presenta il suo magnifico libro e riescono a, sicuramente a raccontare e a lanciare con più efficacia eh, la campagna. Il gioco è ancora tutto da, da fare, insomma. Voi capite, siamo, siamo nel, nel pieno della, della costruzione. Eh, due o tre consigli che io do: innanzitutto, eh, ci si gioca tutto i primi giorni, quindi è importantissimo. Eh, se possibile, se si riesce, avere un piccolo gruzzoletto da parte, addirittura prima di partire. La zia, la nonna, la cugina, l'amica, il gruppo Facebook che ho ammorbato per mesi raccontando di questo sogno. Sì, mi doni, ma poi in quel momento lì sei malato, sei in riunione, sei in call, sei a Timbuktu perché finalmente ti hanno restituito i soldi di quel volo annullato. E allora perché non chiedergli prima? Perché non dire prima, senti ma tu mi sostieni, sì certo, allora facciamo così, io apro un conto Paypal, apro un, eh, tramite Satispay una piccola parte che dedico a la, questa campagna, di modo che nel momento in cui la campagna parte io, io dico sempre più o meno il 10%, quindi se è una campagna da 10.000 euro, più o meno 1.000 euro da mettere nelle prime 24 ore. Perché? Perché... Ci si gioca tutto subito perché quando si parte si parte contattando facendo una, un gran casino di comunicazione e quindi mail e quindi social e quindi magari si è riuscito a contattare un giornalista che fa un pezzo sul giornale locale raccontando eh, che è partita la campagna. Io vado a vedere sulla piattaforma dico sì ma questi vogliono raccogliere 10.000 euro e hanno 55 euro raccolti in tre giorni, <ride> sono un po' sfigati. Se invece io riesco a partire bene col botto, sicuramente ho eh, più credibilità, più visibilità. L'altro consiglio che io do è se, il, se il, il progetto è molto ambizioso, se la cifra è alta, io voglio raccogliere 15.000 euro, ma non è così facile, non è così immediato. Proviamo a spezzettare l'obiettivo. Il, il, il, e quindi dire, io ne voglio raccogliere 15.000, però se ne raccolgo 5.000 farò questa cosa qua, se ne raccolgo 10.000 farò questo più quest'altro, se ne raccolgo 15 farò tutto quello che vi ho detto. Questo ci fa gioco, primo perché non perdiamo la faccia se non abbiamo raggiunto l'obiettivo finale, e secondo perché anche da un punto di vista comunicativo è un'occasione per rilanciare, per raccontare, per ringraziare nuovamente, per dire «Ehi ragazzi, ma noi abbiamo raccolto già 10.000, ci date una mano ancora a ritornare a raccogliere e a raggiungere i 10.000 euro». Eh, infine, davvero eh, ringraziare sempre. Le piattaforme sono sempre più eh, articolate, sempre più facili da utilizzare e davvero aiutano e vengono incontro a chi, a chi deve raccogliere in maniera efficacissima. Eh, ci sono veramente delle cose a prova di scemo, a prova di mia persino, che non sono proprio una tecnica del computer, per mandare newsletter con aggiornamenti, con ringraziamenti, per mandare qualunque cosa. Quindi, utilizziamo le piattaforme al meglio, una cosa sulla piattaforma, perché spessissimo mi scrivono e mi chiedono ma quale piattaforma è meglio usare? La piattaforma è uno strumento, è un mezzo non è che se io metto su Kickstarter la mia campagna che ha un target italiano la raggiungo gli americani che mi donano per, perché, per costruire una lampada che, che sta in Piemonte no, la piattaforma è solo e unicamente uno strumento che vi aiuta, vi supporta, ma siete voi che vi dovete fare lo sbattone. Non è che se io mi compro un paio di scarpe da ginnastica ultra fighe, riesco a correre la maratona di New York. No, eh, se, se sono chiatta, sono chiatta e eh, eh, eh, lì resto. Eh, direi che io ho, ho esaurito tutto ciò che che vi dovevo dire, anche perché magari si ha voglia di andare al mare, e vi ringrazio e, e basta. <ride> Buona giornata.